questo nuovo tutorial di un 2-3 ricrea oggi realizziamo questo completo maglia ad uncinetto e gonna in jeans per eh, una delle più famose bambole che ci sono in commercio questa qui ha 40 anni è la mia forse anche di più di 40 è un tutorial semplicissimo adatti a tutti anche la gonna è stata fatta cucita interamente a mano per far vedere che insomma non è necessario per fare questi piccoli lavoretti la macchina da cucire e il maglioncino è realizzato a uncinetto, tutto con maglie alte, molto semplice. Per prima cosa misuro la dimensione, la circonferenza di, delle spalle, dalla spalla, spalla della bambola.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 3 catenelle e 6 maglie alte, devo fare 6 maglie alte.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 sono al termine del quinto giro quindi l'ultima maglia alta chiudo sulla terza catenella e vedete adesso devo solo nascondere i fili e la mia maglietta per la bambola è pronta allora ho realizzato la mia maglietta per completare il look della bambola ho deciso di realizzare una piccola gonna. Tutta a mano. Si può cucire a macchina, ma c'è anche chi non ce l'ha o per cose così di poco conto, insomma, si può fare anche a mano. Poi è un po' complicato a cucire tanto piccolo. Comunque, noi usiamo ago e filo, quindi semplicissimo. Allora, per fare la gonna, una semplice gonna con un po' di elastico in vita, prendo dimensione del bacino perché la gonna deve salire un po morbida perché ecco e faccio un rettangolo della dimensione della circonferenza del bacino e della lunghezza desiderata nel mio caso io ho fatto 13 14 diciamo di larghezza e 10 di altezza allora per prima cosa ho preso un pezzettino di pizzo per abbellire il centro della gonna. Applico il pezzettino di pizzo, circa metà, ecco, del lato corto e lo chiudo così. E adesso vado a cucire su questo lato, comprendendo nel mezzo il cucitura a mano che tiene di più si chiama punto macchina e si lavora come allora prima naturalmente un, un, un punto di con un, un nodino per fermare il filo allora un punto in avanti un punto in avanti e un punto indietro e vado e torno in avanti questa maniera si ottiene una, una cucitura a mano molto resistente, quindi io vado avanti e poi ritorno indietro con lo spillo, con l'ago di un pochino, rinfilo dentro e vado avanti e faccio tutto il mio lato. la macchina da cucire stiamo un attimo naturalmente, ma forse ci vuole più tempo a infilarla e tutto che a fare il lavoro. Comunque, questo è un tutorial anche per chi non ce l'ha e volevo far vedere che anche senza macchina da cucire si può fare tutto. Naturalmente la cucitura non è resistente come quella della macchina da cucire, ma spingere l'acqua allora, piego qui io vado un pochino ad occhio ecco fatto quindi devo fare due pieghe una di sopra e una di sotto ecco e abbiamo quasi completato il lavoro e poi facciamo delle cuciture a mano. Allora, facciamo il bordo della gonna, che è il margine più piccolo, nel mio caso. Adesso bisogna decidere se far vedere o meno la cucitura, io penso di non farla vedere. Per cui esistono dei punti che si chiamano invisibili in cui si prende appena appena la trama alcuni fili della trama del tessuto sotto e poi su punta sulla piega. Quindi sulla piega e poi sulla gonna vera e propria prendo solo uno o due fili in modo che l'ago non passi dall'altra parte. In questo modo non si vedrà la cucitura dall'altra parte. Io lo faccio per sopra il, il punto per bloccare anche per fare anche un po di solfino visto che non ho intenzione di mettere in moto la macchina da cucire quindi prendo un filo della gonna e un filo e invece punto bene nel bordo quindi avvicinare un pochino ma quando avvicino dopo mi perdo io allora un puntino sulla gonna e un puntino sul bordo quindi un puntino sulla gonna e un puntino sul bordo adesso fisso sulla cucitura adesso facciamo la stessa cosa nella parte superiore lasciando però un piccolo non chiudendo completamente per far passare l'elastico o come nel mio caso il filo elastico perché non avevo elastico abbastanza sottile allora opto per del filo elastico che lo infilo dentro nella stessa maniera, lo metto doppio così è un po' più resistente ma allora, qua mettiamo bene la cucitura, sennò no, quando infilo il filo elastico faccio di problema. Faccio la stessa cosa che ho fatto sotto, quindi prendo nel bordo sopra. 4, il filo elastico e l'ho infilato in una spilla da balia e adesso la faccio passare in giro in giro intorno alla culisse sono riuscita ad uscire adesso devo fare attenzione a non tirar troppo perché se no mi entro dall'altra parte bene allora andiamo a fare un po' d'ordine adesso prima cosa è dobbiamo misurare sulla diretta interessata il giro della vita non proprio strettissimo se no abbiamo la nostra modella per cui tiro il filo elastico in modo da lo annodo proprio anche così scapperà più ecco fatto dopo tagliamo l'eccedenza e quindi la mia gonna adesso io la tolgo naturalmente e finisco di cucire quel pezzo che, che manca ecco fatto, fatto. tolgo l'eccedenza parte riprendo il mio filo con le mani lo riapro Il filo con dei punti indietro e già che ci sono, torno indietro nella culissa e faccio un piccolo sorfilo anche a questa cucitura. Qua il sorfilo basta andare col filo a cavallo della cucitura. In questa maniera blocchiamo un po'. la mia gondellina ecco e questo è il mio completo, la gonna e la maglietta questo è il risultato finale: la maglia con la gonnellina. Vedete, leggermente arricciata in vita. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima. Da 1:23 ricreo.